Ciao a tutti. Oggi prepareremo i panini per hamburger. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono: latte, lievito di birra fresco, zucchero, burro, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, uovo, sale, miele e per decorare semi di sesamo, latte e uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il miele, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 0, doppio 0, scusate. La farina di tipo manidoba. L'uovo. Il sale. il burro e facciamo impastare per 6 minuti in modalità spiga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 Posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dei panini. Dopo aver formato i panini lasciamoli lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo i panini, abbiamo ripreso i panini dal forno, adesso li spennelleremo con l'uovo e il latte. Polverizzare con i semi di sesamo: cuocere in forno a preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I panini sono cotti, serviamoli. Panini per hamburger morbidissimi.